Buonasera a tutti, non so se datemi un feedback se mi sentite, se mi sentite sì. vedete, perfetto Bentornati eh, a questo nuovo appuntamento con Studium, siamo in compagnia del professor Maurizio Masini docente eh, al Dispoc del corso di comunicazione digitale, però aspetta c'è qualcosa che non va come mai professore lei è sopra di me, quella dovrebbe essere la mia posizione da, da intervistatore c'è qualcosa che è andato storto? Beh, eh, beh sì Leonardo francamente anche ora che me lo fai notare me ne sono accorto anch'io cioè io ho visto tutte le vostre trasmissioni precedenti e, e l'intervistatore cioè, sta sempre di sopra e il prof sta sempre di sotto cioè, eh, ma sai la, tec la tecnologia bisogna sempre Bisogna sempre avere paura perché non si sa mai quello che ti riserva. E, non lo so, io mi sono trovato qui di sopra. E, però ti dico, eh, non lo so, di, ma eh, il format... Sì, un no, ma dimmi un po', il format... Sì. Spiegami un attimo... I, allora, il state. format sostanzialmente funziona che io eh, dovrei teoricamente fare le domande, però c'è una legge non scritta che dice che le domande le fa quello che sta di sopra. Perché sennò non, non va bene la diretta, cioè solamente quello che, fa, che sta di sopra ha il potere di fare le domande. Chi sta di sotto può solo rispondere. Ma oh, benissimo, questa è bellissima come cosa. Bene, allora Leonardo, se Quindi, a te va se, bene... Se per, le, per me va benissimo essere l'intervistato oggi, se per lei non è un è problema benissimo. essere l'intervistatore... Ma a me fa un sacco piacere. Allora, intanto perché mi sento più giovane, anche se purtroppo non ho la tua età, però diciamo che oggi faccio il ragazzino, il ragazzetto lo studente, eh, il giovincello. Allora, no, eh, visto che sono in sopra e ho il potere di intervistarti, eh, e innanzitutto vabbè, vorrei un attimo che tu ti presentassi. Bene, io sono Leonardo che qualcuno sicuramente mi avrà visto su questi schermi in qualità di intervistatore ma oggi a quanto pare sarò l'intervistato e sì, faccio parte di questa, diciamo, di questa realtà di Studium che da un mese portiamo avanti questo progetto ma insomma nella vita faccio anche altre cose come essere studente nel corso di strategia tecnica della comunicazione fra cui appunto sono stato un, un allievo del, del professor Masini nel, nell'ultimo corso appunto che finirà, si concluderà proprio domani di comunicazione digitale e eh, in un certo senso mi piacerebbe anche un po' in, in questa mezz'oretta eh, di diretta anche un po' parlare di questo corso e di come si è svolto nella sua diciamo particolarità in quanto è un corso un po' particolare di suo e in questo periodo diciamo, ha avuto un'evoluzione molto molto interessante che si è tradotta in, in, in un progetto che si spera vedrà la luce quanto prima. Ecco. Però, Leonardo, prima di iniziare con il corso che, che, hai, che stai frequentando, e stiamo facendo insieme, insomma, più che altro più frequentato, stiamo facendo insieme un percorso. Eh, io cioè, ho visto, noi abbiamo un blog, no? un blog del, che dopo il in cui indirizzo darai ai, uh, ai nostri ascoltatori eh, però eh, in questo blog ci sono tutte le biografie delle persone che hanno partecipato a questo progetto e, e, fra cui la tua e, e devo dire che è una biografia molto interessante e che un'altra volta mi conferma quanto voi ragazzi siate sorprendenti da un punto di vista di quello che fate di come lo fate cioè non sei un bassista sì, tra l'altro ci tengo a precisare che attualmente il basso sta facendo da sostenitori per il telefono quindi se vedete una telecamera abbastanza stabile rispetto alle altre dirette grazie al mio basso che sta facendo da contraltare a, al telefono quindi è grazie a lui se la, la mia telecamera è fissa e mi permette di, di non fare troppi movimenti bruschi che possono un po' disturbare la, la diretta, ecco Ah, e quindi, allora, sei musicista, suoni il basso, vedo che sei passato dai concerti di casa tua, del tuo salotto, ai concerti quelli veri, con il pubblico, con la tua band, S giusto? Eh sì, diciamo che da quando uno insomma, inizia a suonare a 14 anni ha sempre un po' come si dice, la voglia, guarda i suoi miti e dice ma anch'io un giorno vorrò essere su un palco. E ovviamente il primo palco che trova è quello della camera o del salotto, come nel mio caso. Però solitamente il pubblico che è quello de dei genitori è un po' un problema perché i volumi, c'è sempre un po' una bella disputa sui volumi. Quindi e quelli e urla, sono successivamente e su sono stati portati verso l'alto e le urla se ci sono non sono quelle dei fan ma sono quelle dei eh vicini no, che ti no, dicono di abbassare quelli, la musica sì, <ride> ma, sì, purtroppo però, <ride> però fortunatamente a... ho avuto un, un contesto come quello dove sto io qui nella provincia senese dove fortunatamente non ho avuto grossi problemi di vicinato su volumi anzi spesso in tanti mi hanno detto che li facevo compagnia quindi più eh, ben infatti bene. perché parli anche la provincia nella sua biografia è, car è carina questa cosa la provincia crea dipendenza. Se non ci sei nato non lo puoi capire. Eh? Bene, questo sì, è come ho scritto, è una citazione di un gruppo musicale, tra le altre. Sì, la, la provincia, diciamo, il contesto della provincia mi è sempre stato molto, diciamo, vicino, tra l'altro ho anche visto fra i. I partecipanti alla diretta, la mia relatrice di Triennale che saluto. che anche lei è stata ospite di una di queste interviste. Però lei era dove ero io. Quindi al piano di sotto. Vabbè, ah questa è la tecnologia. Non... È la tecnologia, che ci ha fatto non, questo si, diverte, scherzo. si diverte a fare questo scherzo. E appunto, io, anche nella mia tesi triennale, ho comunque cercato di mettere il territorio al centro perché comunque inevitabilmente il territorio rimane sempre dentro di noi indipendentemente se siamo di Roma, di Milano, del piccolo paesino della provincia senese che già Siena di per sé non è comunque una grande città, comunque un paesone come si, si suol dire e quindi eh, per me comunque la, la provincia ha influenzato tanti dei miei aspetti anche caratteriali però tuttavia ha sempre dei pregi e dei difetti e io cerco sempre di diciamo, bilanciarli ecco Cegere il vista. meglio e cercare di lasciare un po' il peggio che mm. in un, Beh, caso, però è, un altro, ma... è un altro punto di vista, credo Leonardo. È, è importante, io dico sempre: secondo me, cambiare ogni tanto il punto di vista è importante. Quando ci stai dentro alle cose non ti rendi conto esattamente come sono, quando sei dentro a una metropoli, sei dentro a un centro i contorni non riesce a vederli, mentre invece se sei fuori riesce a vedere anche i contorni, riesce a vedere anche ciò che ci sta vicino, riesce a vedere cose con un, un, un, ampia, un, un raggio più ampio e quindi a volte questo eh, fa bene. Quindi, e poi vabbè, eh, provincia non, può dire, eh, non, non è un, un termine dispreciativo, è eh semplicemente essere un po' nati, nati un, po', un po' più fuori da dove ora magari c'è più inquinamento dove c'è più traffico dove c'è più caos dove c'è certo. eh, quindi tutto sommato potrebbe essere anche un vantaggio e, e poi quindi sei arrivato a dopo la, la tua laurea triennale fra l'altro fatta proprio appunto sulla, sulla musica eh? e, mh, sei arrivato a scienze della comunicazione frequenti il primo anno della magistrale poi cominciamo a parlare anche di quello che stiamo facendo in questo momento ma come come come ti trovi cioè dimmi un po dimmi un po allora, fa... per me cioè, stanno... il fatto, scusa il fatto di essere qui cioè per me è un privilegio è la prima volta che posso sentire da, da uno studente in prima persona cosa cosa ne pensa su che siamo sempre noi a, a suonarcela e a dircele no a cantarci le lodi invece per la prima volta di quello che ti pare, eh? di quello che vuoi, cioè sei libero. sei libero di dire tutto quello che vuoi. Allora, per me diciamo l'incontro con eh, questa magistrale in scienze della comunicazione è stato un po' che io venivo da un ambito di studi sempre umanistico, ma comunque una triennale in beni culturali, quindi un po' c'entra, ma fino a un certo punto. E avere a che fare diciamo con... Eh, nel frattempo ci stanno arrivando dei commenti <ride> a cui risponderemo a eh, poi, Alice so... si è messa in contatto, si è messa però in, in trasmissione in ritardo perché Ciao, eh, avevamo già detto eh, che Alice è un, un problema tecnico, non so, io mi sono trovato problema di sopra tecnico. e quindi faccio l'intervistatore. Questa fa sera ci sarà l'intervista l'intervista al contrario. Ma in mi ogni caso giusto. io ogni tanto. In ogni caso io ho appunto affrontato questo percorso di studi in, subito in maniera molto, l'ho trovato molto molto interessante e in un certo senso molto stimolante. In un, io venivo da appunto questo mio percorso di laurea triennale che mi ha formato molto a livello anche teorico, mi ha dato un'ottimissima preparazione però volevo anche un qualcosa che mi permettesse di passare anche dall'aspetto più teorico anche al pratico e questa mi sembrava la magistrale adatta, oltre che appunto come più volte ci è stato detto dai vari docenti, comunque studiare comunicazione a Siena è un vanto, ecco. Nel orgogliosi senso, di studiare comunicazione di studiare Perché e... dal 92 si studia comunicazione a Siena, è la prima università in Italia che ha aperto il corso di laurea scienze di comunicazione questo va detto senza e quindi avere la possibilità di avere una facoltà così mh, importante e buona sostanzialmente a 200 metri da dove frequentavo la triennale per me è stata diciamo, veramente uno, una grandissima occasione che ho colto al volo e comunque le mie diciamo, aspettative di partenza sono state ampiamente ripagate con l'iniziare dell'anno dell accademico, l'iniziare dei corsi, i primi esami le persone che ho avuto modo di conoscere e appunto la mia... Diciamo, eh, come dire, la mia aspirazione sarebbe quella comunque di continuare in ambito accademico, ecco, di portare avanti questa, questa cosa, magari anche io ritornare al piano di sotto di Instagram. Però come professore, ecco, diciamo eh, nel, nel ruolo giusto, eh, cioè, non, cioè, è una strada dura, ma. Non so se augurartelo o no, perché in effetti... Ma giusto perché po poi, almeno so che posso stare al piano di sotto nelle dirette Instagram. Eh, però guarda, per poi, guarda qua come ci si riduce, poi quindi non so se ti Però Allora, venendo più a noi, hai cominciato a fare il primo anno della magistrale, hai fatto gli esami del primo semestre, poi sei arrivato al secondo semestre. Abbiamo eh, iniziato con, con le lezioni del secondo semestre. Ti, hai, ti sei iscritto a, a, no, a questo corso di base di comunicazione digitale. E facciamo, ci troviamo in aula primo giorno, facciamo lezione, in buona compagnia. Eh, perché giorno... siamo, siamo un bel po' di, di persone, giusto? Allora, il primo giorno sicuramente siamo, siamo stati, diciamo, c'era un po' nell'aria, comunque era comunque marzo, quindi la situazione coronavirus purtroppo era già nel, nell'aria, infatti una delle prime cose che lei ci ha detto è che speriamo che le nostre attività eh, possano essere svolte, anche se c'è sempre questa grande incognita sullo sfondo che, di cui bisognava tener conto. In ogni caso, noi nella nostra prima lezione abbiamo un po' chiarito qual era il focus dell'intero corso, ovvero creare un qualcosa che andasse a valorizzare il territorio e fra i vari modi di valorizzare il territorio, innanzitutto quale territorio, perché dire valorizzare il territorio è una cosa un po' vaga, un po' come dire oggi vado da qualche parte, dove? Il territorio in questione era appunto quello della Val d'Orcia, che è un territorio che noi abbiamo, prendendo come punto di, di riferimento Siena, relativamente vicino a circa un'ora, che però ogni anno è stato comunque visitato da persone provenienti da tutte le parti del mondo. Quindi in un certo senso noi studenti del corso di comunicazione digitale avevamo un compito all'apparenza semplice, ma difficile, ovvero sponsorizzare o comunque valorizzare un territorio che di base... È già sponsorizzato con il nome stesso cioè se io dico Valdorcia cioè, immediatamente una persona che sia di Milano che sia di Londra, di New York la sa collocare in uno spazio, spero però comunque al 90% Beh, diciamo molto che, è un che è patrimonio mondiale dell'umanità e quindi è, quindi è un bene dal 2004 che... e quindi è, diciamo che c'ha già un buon punto di partenza no? con questo, con questo quindi... riconoscimento eh, però è, che è, un, che fa. è un territorio vicino che, che spesso si sottovaluta, però eh, noi avevamo delle, delle idee e avevamo dei progetti che non tenevano conto del coronavirus. Eh? Eh, diciamo, avevamo fatto un po' i conti senza loste, per usare un'espressione un poco accademica, però che comunque rende bene l'idea, in quanto il progetto iniziale appunto di valorizzazione di questo... Il territorio doveva essere fatto tramite una produzione eh, di video, quindi video ludi, appunto di un video, che poi aveva come diciamo, obiettivo finale quello di essere presentato nel, sul territorio, cioè non è che era una cosa che doveva rimanere internossa all'interno del, del nostro corso di comunque abbastanza popoloso di 50 persone, ma doveva, dovevano anzi eh, essere portati fuori dall'aula. E innanzitutto devono essere realizzati andando sul territorio perché come si può valorizzare un territorio senza conoscerlo? Ora magari per me che sono di Siena o comunque della provincia per me la Val d'Orcia è un territorio familiare ma per i tanti ragazzi che comunque vengono a studiare a Siena da tante parti d'Italia la Val d'Orcia rimane fra virgolette un luogo da cartolina, cioè nel senso tutti l'hanno visto in una pubblicità, in una foto ma poi eh, magari non ci sono mai stati fisicamente, quindi eh, valorizzare il territorio significa prima cosa conoscerlo. conoscere il territorio e per conoscere il territorio io ci devo andare fisicamente. Purtroppo era, appunto, era, previsto, era previsto questo, no? era previsto che noi dovessimo fare due uscite appunto. sul territorio, una prima uscita sulla Francigena eh, dove avremmo percorso eh, un po' di chilometri tutti insieme eh, lungo questa bellissima strada che fra l'altro ti ricordi avevamo detto che lo avremmo fatto guardando molto eh, intorno a noi perché ci sono talmente tante bellezze in quei luoghi che veramente c'è cioè, da, da, da perdere il conto e dovevamo salire su un pullman, dovevamo andare sulla francisina e percorrerla e una prima volta poi la seconda volta avremmo dovuto invece fare la stessa cosa uscire ma andare in due aziende che ci avevano ospitato due aziende della, del consorzio del vino Orcia che, che si erano rese disponibili molto gentilmente a ospitarci proprio ci avrebbero tenuto lì tutta una giornata saremmo stati con loro avremmo eh, girato i nostri video avremmo fatto la nostra promozione di quelle aziende e però purtroppo eh, è stato possibile e quindi abbiamo dovuto ci siamo dovuti sì, reinventare. Eh, reinventare un po e boh, non lo so dimmi un po dal tuo punto di vista come è stata Beh, questa allora dal nostro punto di vista io parlo da da studente c'è stato all'inizio un po di smarrimento perché ci chiedevamo tutti ma un corso così particolare che prevedeva tante attività extra diciamo fuori dall'aula come può essere portata avanti se noi non si può neanche uscire di casa e in effetti qualche dubbio c'è ci cioè, stato fra noi studenti uno, probabilmente anche, anche da parte dei, dei docenti però eh, sostanzialmente le cose si sono evolute abbastanza anche rapidamente siamo arrivati presto a una soluzione che è stata appunto quella di ovviamente noi durante mh, la prima lezione e l'unica che abbiamo fatto in presenza abbiamo già delineato un po' i vari gruppi che eh, avrebbero originariamente girato questi video perché comunque all'interno del corso ci sono dei sottogruppi formati all'incirca da 6-7 persone per un totale di 8 gruppi e quindi eh, mantenendo comunque questa ossatura di gruppi eh, si è evoluto il progetto ovvero da video del territorio che ovviamente era impossibile per eh, vari motivi siamo passati ad un, mh, diciamo una progettazione di un qualcosa, e questo qualcosa poteva essere veramente tutto, si può partire da una pagina Instagram, un audiolibro, un gioco da tavolo, una mappa di caccia al tesoro, che comunque andasse a valorizzare quel territorio della Val d'Orcia e che non fosse una cosa, diciamo, fine a se stessa, ma che consentisse una volta che questa ormai agognata libertà, eh, diciamo, ci sia eh, diciamo, concessa nuovamente aiutasse in qualche modo eh, le aziende che eh, hanno dato la loro disponibilità a collaborare con eh, i vari gruppi a rilanciare nuovamente il territorio della Val d'Orcia e tuttavia il corso non si è, eh, si è comunque svolto attraverso la sua diciamo natura originaria che era quella di corsi seminariali, in quanto eh, appunto in collaborazione con il professor Masini ci hanno dato una mano tanti mh, diciamo esponenti sia della Val d'Orcia ma anche persone collegate uh, all'università, mi viene in mente il professor uh, Boldrini o, o Valentina, che, Valentina Cano, che ci hanno dato una mano il professor Boldrini intervenendo in una delle lezioni, mentre Valentina sulla parte diciamo, più tecnica, quindi diciamo più che un corso è stato, voglio usare questa parola, un'equipe di lavoro, perché comunque... Ha avuto vari protagonisti, addirittura anche eh, professori di eh, università eh, spagnole, come ad esempio ora, scusate, lo Antonio, voglio pronunciare per bene Antonio, Antonio Muniz Velasquez, professore sì. eh, dell'università di Siviglia, che appunto ha, eh, diciamo, cioè, è stato diciamo il relatore di una lezione appunto e ci ha dato tanti consigli utili su come impostare i, i vari progetti. Però io mi permetto, professore, se Dovessi citare un nome su tutti che ci ha accompagnato diciamo, in questo viaggio di un mese e mezzo, oltre appunto a quello di Antonio, che non vorrei assolutamente dimenticarmi, eh, scusa, Antonio Giardi, è quello del, del suo omonimo, che però di cognome fa Cipriani, quindi Antonio Cipriani, che è un giornalista che si è trasferito da qualche anno in Val Valdorcia. E lì ha, eh, diciamo, aperto un'attività molto particolare che è una libreria Book and Wine, se non mi sbaglio, mi corregga, professore, se il, Baldò il si nome è non mai, è Baldò, Sì, sì, Paldò è il nome della, della, del della, bookshop, della, e bookshop. wine. Esatto, è una libreria, è un, un, un luogo dove, dove sorseggiare anche del vino. Un wine bookshop. E Antonio, diciamo, è stato un po' il nostro faro che ci ha un po' condotti nella ricerca delle, delle varie aziende che poi sono state coinvolte all'interno dei nostri progetti, in quanto autonomamente, seguendo una lista che appunto Antonio ci ha dato, noi abbiamo contattato varie persone che ci hanno aiutato a strutturare i nostri progetti. E ecco, tra questa, questa cosa, Leonardo, scusa se interrompo, è importante perché cioè, su questo siete stati bravissimi voi, perché avete in qualche modo beh, insomma, superato Abbiamo tutti, come ha detto, giustamente superato questo impasse iniziale in cui eh, ci siamo trovati in una situazione che, come ha detto il nostro premier, era dal dopoguerra che non eh, ci trovavamo ad affrontare. Non era facile, anche da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista proprio eh, tecnico. Quindi intanto l'università ci ha dato gli strumenti eh, adatti per, per, per, poter, per poter lavorare e questo è fondamentale. Ma la cosa, la cosa più importante secondo me è stato proprio quello che ha ricordato, cioè che cosa ci siamo, ci siamo detti? Beh, se non possiamo uscire di casa, non possiamo fare video, non possiamo scattare fotografie, non possiamo fare nient'altro che comunicare fra di noi, troviamo creiamo una comunità. E infatti Cipriani ci ha creato una community dove sono oltre. 24-25 persone di tutta la Val d'Orcia di tutti i paesi della, della Val d'Orcia che si sono uniti al nostro gruppo questa è una cosa nostra... spettacolosa, fantastica i racconti te, il tuo gruppo avrà avuto i suoi contatti ma non, hai, non sai degli altri perché, perché dillo un po' cioè, come è, com è che facciamo no? nessun gruppo sa che cosa bene per cosa fanno gli altri, giusto? Eh, giustamente cioè, perché... Perché diciamo di che l'idea di base eh. è quella di essere una grande agenzia di comunicazione che è stata divisa in otto sottogruppi e ogni sottogruppo ha un suo lavoro eh e quindi, ovviamente a base di questo c'è cioè. un po' di competizione eh. però eh in quindi. un certo senso ci sono anche elementi un po' dettati dal caso perché comunque quando sono Beh. stati distribuiti i vari contatti c'è stata sì una logica dietro però magari può succedere che quel determinato contatto magari per il mio gruppo sarebbe stato perfetto e magari è toccato un altro gruppo che magari se ne fa ben poco però in un certo senso anche un po' i rischi del mestiere come dice appunto Alice C'è tanti commenti i segreti del mestiere perché uno deve essere sempre pronto soprattutto se questa cosa poi la porta ora dire che questa cosa è un corso universitario mi sembra un po' riduttiva perché qui si può parlare ad un toto di esperienza lavorativa perché un'agenzia un di comunicazione in un certo senso lavora così ora ovviamente in tempi diciamo normali uno poteva uscire e andare diciamo anche di persona però avvalendoci de, de, de, de, del telefono comunque di tutti i mezzi sì. a disposizione noi abbiamo potuto contattare le persone eh, e questa, è stata, questa è stata secondo me Leonardo la, la cosa è veramente eccezionale perché a parte vabbè avevamo il consorzio urcia che ci dava il suo appoggio avevamo il comune il nostro il vice sindaco Marco Bartoli è, che è sempre intervenuto anche noi nelle nostre discussioni anche lui al nostro fianco insieme a tutti ma io stamattina quando abbiamo fatto la revisione cioè sarà capitato anche al tuo gruppo agli altri cioè eh, mi avete raccontato di eh, telefonate di ore ed ore con personaggi storici della Valdoccia, cioè con persone di 90 anni, di 91 anni che vi raccontavano degli aneddoti, delle storie, sono stati registrati, sono stati. Eh, le, le storie sono state e sono diventate lo storytelling del, dei, dei vostri contenuti. Cioè, è una cosa, devo dire, eh, io non so se a voi è piaciuta o meno, però per me è stata straordinaria perché… Ti immagini, è come se invece di, di stare a fare i nostri powerpoint dentro un'aula, cioè a un certo punto avessimo scoperchiato il tetto della nostra, della, del, nostro, della nostra, del nostro dipartimento e ci fossimo trovati a fare lezione in mezzo alla gente, in mezzo alle persone che ci chiamavano, ci telefonavano, che parlavano con noi, ci davano documenti, cioè che qualcuno... Che era anche un po' più imbranato, col Satanto, ha mandato delle foto in maniera un po', un po strana, senza, chiedendo l'aiuto del nipote che mandasse le foto per conto suo. Cioè, questa, secondo me, è una cosa straordinaria, io l'ho trovata straordinaria, no? Io se c'è una cosa che mi ha colpito molto è nel, nel contattare appunto le persone, in quanto il mio ruolo all'interno del gruppo, perché ovviamente ogni gruppo a sua volta ha anche un po' una suddivisione di ruoli. Quindi, ora io parlo del mio, del ca del mio caso. Diciamo c'è chi si è occupato della parte di grafica, chi della parte di, di scrittura e chi come me e un altro ragazzo appunto ha avuto mh, diciamo, il compito di contattare le persone. Ecco, e perché contattare perché le persone c'è sempre un po' la paura scusa, di, scusa. Dire, di dire oddio ma io sto contattando le persone per chiederle una collaborazione però qui siamo in un, in un periodo, magari può contattare anche un titolare di un'azienda o di un bar che per forza di cosa deve, deve stare chiusa perché non può lavorare, cosa mi, cioè come potrà reagire a uno studente universitario che gli va a chiedere la, diciamo, di collaborare in un progetto? C'è sempre un po' di timore reverenziale sotto questo aspetto, però io quello che ho notato è che contattando queste persone c'era tanta voglia di, di partecipare, di parlare, di di tenerti al telefono per darti dei consigli, per comunque essere parte di questo progetto anche loro. Io ad esempio ho parlato con una signora che gestisce appunto il, il canile di, di San Quirico d'Orcia e mi raccontava di come, parlando anche di Antonio, di quanto sia stato un valore aggiunto per la comunità di San Quirico avere una persona come lui che veniva da un contesto sia sociale ma anche lavorativo totalmente diverso rispetto a quello del piccolo paesino della, della Val d'Orcia e di come in un certo senso gli abbia portato tanti benefici avere una persona di una certa cultura, comunque di una certa esperienza. E Oltre a questo mi ha raccontato di tutte... Ora, il target del nostro gruppo erano i bambini, cioè il nostro progetto si è focalizzato sui bambini, sulla valorizzazione del territorio però riferita ad, un certo, ad una certa fascia d'età. Mi hanno raccontato di tutte le attività che vengono svolte a San Quirico nell'ambito eh, appunto riservato ai eh, bambini. Eh, fra, e l'altro partecipazione. Eh, Tra certo. l'altro ricordiamo che il vostro progetto è un progetto particolare perché tiene conto di un aspetto che nasce proprio da, dall'esperienza sul campo, cioè le famiglie che vanno con i figli piccoli da 6 a 13 anni che vanno a visitare la Val d'Orcia perché magari il babbo e la mamma sono interessati ai prodotti tipici, sono interessati ai eh, bellissimi scorci che ci sono naturali, ai monumenti, sono interessati all'enogastronomia, ma il bambino da 6 a 13 anni di tutte queste cose che abbiamo detto non gliene importa niente. E quindi voi cosa avete pensato? Avete detto, ma sì, però facciamo allora qualcosa anche per loro, giusto? Certamente noi ovviamente la nostra riflessione è un po' partita dal fatto che una famiglia eh, visita un'azienda magari per una degustazione, in Val d'Orcia ce ne sono tante, al bambino di 6 anni il bicchiere di vino per ovvi motivi non può essere dato o comunque anche se è un po' più grande il bambino della degustazione o comunque mh, gliene importa ben poco, quindi in un certo senso siamo andati a circa... E aiutasse sia i bambini, ma anche le stesse famiglie avere un, un territorio, una valorizzazione del territorio, anche a portata di bambino. Secondo noi è stato fondamentale nel portare avanti questo progetto. Eh, nel nostro non abbiamo, abbiamo avuto. No, no, scusa, sì. e eh, no, volevo dire che fra l'altro non so quanto, quanto tempo eh, ho per intervistarti fino a qua, quando posso andare avanti. Sono 17:30, può andare avanti tranquillamente. Posso andare avanti? Ok. Allora, sì. no, dicevo, la, la cosa interessante è che ogni gruppo, senza nemmeno fare tanto eh, lavoro di, di eh, smistamento, si è occupato di, di temi differenti. Cioè ci sono otto temi, otto strategie, otto progetti, uno diverso dall'altro, tutti per il territorio. Tutti che, Una insomma, cosa professore la, grande... la stiamo sentendo poco bene. Sì. sì Ma insomma, un po tutto, scatti, sì. Ah, vediamo un po' ditemi un po' come, come sta andando ora meglio? Eh, per ora sempre uguale devo cercare un po' di campo Ora va meglio? Ok, perfetto, perfetto, ci risiamo. Bene, vai, la tecnologia va dominata. Allora, no, dicevo, la cosa interessante è che sono otto progetti, ma che non rimarranno dentro a quell'aula, anche perché dentro quell'aula non ci siamo. Ma io spero che diventino otto, otto veri e propri progetti per il territorio. Cioè, quando domani l'altro li presenteremo, mi farebbe piacere che ci fosse un bel pubblico ad ascoltarli perché sono tutti progetti e se qualcuno li sente secondo me gli viene voglia di promuoverli, di farli suoi di, eh, di farli diventare delle vere e proprie attività anche imprenditoriali, no? Beh, certamente, ora io per rispondere a questa cosa mi riallaccio anche un po' una domanda che c'era arrivata dal, dalla chat che era appunto di Marta e invito anche se qualcuno avesse qualche domanda a scrivere di come eh, può ripartire un po' la valorizzazione dopo, cioè tutto questo nostro materiale, come potrà diciamo, tornare eh, diciamo, utile finita appunto questa, questo periodo di crisi e diciamo questa è un po' la domanda che ha animato un po' tutto il corso obiettivamente noi ci siamo detti che tornare diciamo, ai, alla situazione di prima sarà molto difficile o perlomeno in tempi medio brevi eh, Diciamo, noi dovremo convivere con una situazione molto diversa rispetto a come eravamo abituati fino a qualche mese fa, di conseguenza dobbiamo anche eh, rimetterci un gioco anche un po' noi stessi, come, sia come studenti ma anche un po' come persone in generale, e quindi eh, partire da un qualcosa che sia realizzabile fin da subito, non un qualcosa che rimanga totalmente astratto, cioè ora noi abbiamo fatto, purtroppo non abbiamo fatto, cioè purtroppo, non, non sono stati realizzati dei video, ma nella maggior parte dei progetti sono più, tra virgolette, analogici. Cioè quindi eh, nel nostro caso è stata realizzata una mappa, altri, casi hanno, altri gruppi hanno realizzato uno scatolone con i prodotti, altri addirittura un, un audiolibro con le leggende e aneddoti della Val d'Orcia. Quindi progetti che possono sembrare all'apparenza anche semplici magari meno elaborati di un video, magari fatto anche bene a livello tecnico, però che hanno il grande vantaggio di essere immediatamente eh, attuabili. Cioè noi questi progetti li possiamo prendere, magari qualcuno avrà bisogno di qualche piccolo ritocco, ma tranquillamente un'azienda le può applicare subito, non, non, non, non, può, cioè non dovrà aspettare magari, eh, magari il momento adatto o che ritornino i clienti, o i turisti da fuori, addirittura le può applicare sul territorio. Una valorizzazione del territorio, che secondo me questa è una cosa fondamentale, che riparte dai cittadini stessi. Cioè noi abbiamo, ci siamo anche un po' interrogati sul ruolo della Val d'Orcia, del turismo. Che tipo di turismo va in Val d'Orcia? È un turismo più da, da cartolina, da, da foto, in, eh, diciamo, fermo la macchina sulla strada, fotografo i campi e il riparto? Noi non vogliamo questo, pubblicizzare questo tipo di turismo, questo tipo di turismo lo lasciamo a, ad altri, a noi non, non interessa, a noi ci interessa un qualcosa che comunque anche riprendendo discipline che hanno, diciamo, sono nate tra virgolette abbastanza recentemente come eh, l'experience design, cioè una vacanza che cos'è se non un'esperienza? Ora, purtroppo il termine esperienza è stato usato anche un po' a casaccio. Se noi prendiamo lo smartbox tanti sono denominati esperienza di in, in tre giorni ne, so, ne, nella cascina di, della campagna. Di Grosseto, con esempio. Ora, non so se a Grosseto ci sono le cascine, ma comunque ho fatto un esempio. Quello che volevamo noi erano diciamo, pubblicizzare e realizzare soprattutto progetti che fossero a misura d'uomo e per essere a misura d'uomo devono appunto avere una base, cioè sono stati innanzitutto realizzati da persone, ora in questo caso da studenti, ma sono stati realizzati e, da persone e, anche, per e altre persone altro. e anche da studenti Erasmus perché E anche soprattutto ringraziamo perché... anche i nostri tanti studenti Erasmus Ci spagnoli, portoghesi che sono rimasti qui chiusi con uh, il lockdown che che che non sono potuti tornare a casa e che hanno lavorato con noi dalle loro piccole abitazioni e sono stati bravissimi, sono stati un supporto incredibile, giusto? Certo, io ci tengo a fare un, questo piccolo, diciamo, questa piccola parentesi, tra l'altro ho avuto anche una ragazza nel gruppo con noi, Erasmus, che è stata utilissima. Cioè, anche, senza Arina. Lei, anche senza di anche lei... è carina, di la verità. <ride> ora, non facciamo, ora qui non siamo a fare sponsorizzazioni a livello, però io parlo a livello di... L integrazione nel gruppo c'è cioè secondo me anche per loro è stata un'esperienza che comunque si porteranno dentro perché fare un Erasmus in un periodo così probabilmente loro saranno gli ultimi a fare il progetto Erasmus per un qualche periodo quindi se lo porteranno dentro al di fuori del di tutta la situazione brutta che diciamo del contesto però Diciamo, essere stati, diciamo, far parte di un progetto di lavoro per un territorio italiano, però allo stesso tempo portando all'interno dei nostri gruppi delle competenze assolutamente importanti per la realizzazione di questi progetti. E, e quindi, nel senso anche. Io spero che eh, per questi studenti eh, sia stata comunque un'esperienza molto formativa aver fatto parte di, di questi gruppi, anche solamente per migliorare la lingua che può essere un aspetto magari considerato banale, però alla stando fine... Di, stando di sotto, dici, per gli, per gli studenti invece di dire per i miei compagni eh, perché sei sotto e quindi ti... eh, certo, io eh, sto esatto, cercando di a avvantaggiarmi anche un po' sull'essere <ride> un po' più istituzionale. <ride> no, eh, allora l'augurio la, la, è perché non voglio eh, utilizzare troppo la, la pazienza eh, dei nostri dei nostri ascoltatori. Eh, io che faccio il presentatore, no? E che, che, che, quindi chi ti visto. Eh, non so, di solito i vostri format eh, durano mezz'ora, giusto? Eh, sì, diciamo cioè, che siamo nel, nella media tranquillamente nella fascia, va bene allora, la cosa interessante secondo me era proprio eh, sapere, perché eh, ci tengo a dirlo ai nostri vado ancora a scatti o mi vedi bene? Mi no, perfetto bene? Allora, se perfetto. È una... ok, no, allora ci tengo a dirlo, non è che abbiamo preparato niente eh, Leonardo eh, poi Puoi anche te testimoniare che questa cosa non è preparata, nel senso... Eh, Assolutamente io Assolutamente no, totalmente cioè, casuale. Ci siamo, ci siamo trovati così in questa situazione e, e per me è, una, è un piacere sapere che cosa hai provato, che cosa, le sensazioni, il tuo punto di vista, perché è quello che ti dicevo prima, cioè il nostro è sempre un punto di vista eh, sempre preferenziale, cioè siamo in una... In un, in un punto in cui non riusciamo a vedere le cose se non dal nostro, dal nostro punto di vista, invece è bello che tu abbia raccontato come l'hai visto, come l'hai vissuto e come ne hai, dal modo in cui ne hai parlato direi che, che ti ha entusiasmato questa cosa io eh, spero che, che, sia stato, che sia stata e sia un'esperienza interessante, utile perché comunque dovevamo tutti i giorni quando quando ci incontravamo, eh, anche se, se in rete, però insomma eh, un saluto, un sorriso, e il nostro amico Marco da Bergamo che ci dava le ultime notizie eh, sulla situazione Lombardia, perché poi siete tornati tutti, quasi tutti alle vostre abitazioni, tranne i nostri i nostri compagni eh, spagnoli che sono rimasti qui a Siena, quindi anche vedere tutto, insomma, sentire queste voci no? dai diversi luoghi, da diversi. Eh, sta veramente una un esperienza che è chiaro: è brutto dire una bella esperienza in un momento in cui siamo a casa e con eh, più di 20.000 morti del nostro paese. Non possiamo dire questo, però, dobbiamo dire che abbiamo cercato di superare questa, questa impasse nella maniera migliore, cioè quella di rimboccarsi le, le mani e cercando di fare qualche cosa ancora migliore rispetto a quello che avremmo potuto fare se fossimo usciti fuori. Ci manca il contatto umano, ci mancano le gite in pullman. Non sapevo che suonavi il basso, ma avresti potuto tranquillamente portare il tuo basso in trasferta e, e suonarci qualche cosa. Cioè questo è quello che, che mi sarebbe piaciuto fare, però anche così siamo riusciti in qualche modo a creare questo senso di, di community, di, eh, di vicinanza no? fra, fra di noi. Io sentivo sempre, non so, sent sento sempre calore quando, quando mi collego con voi. No, diciamo una cosa che mi ha fatto molto piacere è anche il fatto che quando abbiamo avuto in collegamento le due aziende di Bagnaia e Campotondo, che ringraziamo, ringraziamo, che ringraziamo Giovanna, Giovanna dell'agressorismo bagnaia e Elena del, dell'azienda Camposondo. Di come anche loro, in un certo senso, diciamo, vogliono che noi comunque si vada a trovare una volta che è finito tutto questo, cioè, anche loro hanno voglia di vedere. Quelle 50 persone che quel giorno erano collegate dai loro computer, magari dalla loro camera, dal loro salotto, cioè ci vogliono comunque ospitare ecco, per un po' anche conoscerci. E loro, ovviamente, gli studenti degli altri anni sicuramente avranno avuto l'opportunità di andarci. Purtroppo noi quest'anno abbiamo fatto, diciamo abbiamo saltato, ma con la speranza sì, però, comunque di ritornarci quando… E, e eh, L'augurio però è quello, è quello di aver fatto qualcosa che possa effettivamente rimanere, cioè che non sia stato fino a se stesso, ma che possa diventare un vero e proprio progetto di sviluppo del territorio loro possono utilizzare, come abbiamo detto, dopo domani li ripresenteremo tutti i nostri progetti e, e se a loro piaceranno, so che molti dei tuoi colleghi, i suoi compagni, hanno già detto che sono disposti a lavorarci anche dopo il corso, a, a poter sviluppare queste, queste idee, se troviamo persone che sono eh, in grado di supportarci, di affiancarci per, eh, per portarle avanti, potrebbero diventare dei veri e propri progetti imprenditoriali, quelli, quelli che avete fatto, perché hanno tutte le caratteristiche per esserlo. Quindi, Speriamo che in qualche modo il nostro lavoro non sia solo un lavoro fino a se stesso, ma sia un lavoro che serve per le persone, serve per il territorio, che ha messo in connessione almeno 80 persone, circa fra i 50 miei compagni, perché i miei colleghi io sono di sopra, e i professori come voi che state sotto e tutti anche i nostri compagni della community di... Di, della Valduccia che, che ci hanno dato il loro numero di telefono che ci hanno dato la loro mail che ci hanno eh, risposto a, alle domande alle telefonate che sono stati così disponibili Beh, tutto questo devo dire sono almeno un centinaio di persone i colleghi che, che hanno i docenti hanno parlato nei seminari cioè, sono circa 100 persone che sono state coinvolte in questi due mesi di chiusura totale in un progetto di apertura di apertura totale quindi è esattamente il contrario di quello che, eh, che eravamo costretti a fare insomma nel, nel, nell'essere così chiusi abbiamo cercato di essere il più aperti possibile ecco io questo credo sia stata almeno dal mio punto di vista di, di studente del, del corso di comunicazione digitale devo dire che è stata un'esperienza veramente entusiasmante ora non so per voi docenti sia stata la stessa cosa Certamente, certamente. Però eh, noi siamo arrivati in fondo ma non abbiamo detto la cosa più importante perché noi abbiamo più volte parlato di progetto, di valorizzazione del territorio ma non abbiamo detto ancora come si chiama il nostro eh, enorme progetto. Noi l'abbiamo citato ma non abbiamo dato il nome esatto. Allora, diamo i, il, i riferimenti. Allora, il nome è frutto di una... Eh, di, contest, di un contest di tutta la classe è eh, stato quello un'orcia di piacere tutto attaccato senza eh, senza eh, nient'altro ah, sì. che eh, te, i termini abbiamo detto un'orcia di piacere eh, tutto attaccato punto, eh, punto blogspot.com questo è l'indirizzo del, del blog, dove ci sono tutte le biografie de, delle persone che ci hanno partecipato, dove ci sono i, i resoconti degli incontri, dove ci sono raccontate un po' tutte le nostre, le nostre vicende. E, però questo è, è uno dei, degli elementi, diciamo così, in cui si possono trovare dei luoghi, in cui si possono trovare memoria di quello che abbiamo fatto. Ci saranno anche i nostri, i nostri progetti che dopo domani esporremo. Io eh, ho già chiesto come rappresentante degli studenti del corso, ho chiesto al nostro dirigente Brighi di far eh, diventare l'esposizione dei, dei progetti come eh, se fosse una vera e propria tesi. Lui mi ha già risposto mi ha detto che è possibile farlo, quindi potremmo presentare eh, noi studenti i nostri progetti, a voi docenti e potremmo anche avere un pubblico, come per, facciamo per le tesi, un pubblico che ci segue, quindi ascolta e che vede i nostri progetti e, e speriamo che li apprezzi e che chiami. Bisognerebbe mettere anche un numero verde, <ride> Leonardo, perché cioè, se volete partecipare, se volete sponsorizzare, se volete... Eh, far diventare vostro questo progetto telefonate al numero, no, ma metteremo un indirizzo di posta elettronica che, che è appunto fra l'altro un'orcia di piacere tutto attaccato chiocciola gmail.com e quindi lì potremo anche ricevere delle mail da parte di persone che potrebbero essere interessate io spero che ci sia questo sviluppo, questo sviluppo futuro della, della, del nostro, dei nostri progetti, dei, di quello che, che abbiamo costruito in questi due mesi. Mi, mi dispiacerà, ti dico la verità, dopo domani mi dispiacerà un po' lasciare i miei compagni, lasciare voi docenti, e, perché mi sono affezionato un po' a, questa, a questo gruppo, a questa community. E quindi eh, non so, sarà un momento di gioia, ma sarà anche un momento un po' di tristezza perché. Ci siamo tenuti in compagnia per, per due mesi e non so se qualcuno, sai gli anni precedenti sai cosa dicevano i miei compagni a, al prof Masini, dicevano prof perché non mi boccia così l'anno prossimo lo rifaccio il corso. Però uno può sempre rifrequentare. Cioè, eh, di... Esatto, sì sì, lo può mettere fra gli esami a scelta. Eh, volendo. La frequenza è... Va bene, bene. io Senti a questo punto con... però... Tocca, tocca, non ci possiamo scambiare, però tocca no. a te chiudere o devo chiudere io? Allora, io in chiusura vorrei dare due indicazioni bibliografiche perché diciamo vogliamo un po' mantenere un po' la, la tradizione di Studium che comunque nonostante oggi sia stata un po' rovesciata, però diciamo abbiamo dei cardini a cui ci atten atteniamo e sono L'infinito viaggiare di Claudio Magris e L'elemento di Ken Robinson oltre appunto a, al blog di un orcio di piacere, che ricordo, troverete tutti questi elementi e tutte queste indicazioni bibliografiche, le troverete sulle storie di eh, Usina Campus e Unisi, quindi se ve le siete perse le potete recuperare eh, appunto molto facilmente. E allora a Beh, questo punto ci salutiamo, salutiamo ringraziamo tutti i nostri sempre, ascoltatori, che ricordo al professore, visto che abbiamo avuto oggi questo piccolo scambio di, di, di posto, di condividere la diretta in maniera tale da poterla rivedere, quindi alla fine della diretta ci sarà l'opzione di condividi come storia e quindi Perfetto. almeno potremo salvarla e rivederla quando insomma vogliamo nell'arco delle 24 ore e poi verrà caricata sui canali ufficiali dell'Ateneo Benissimo Allora Leonardo, io ti ringrazio dall'alto dell'intervistatore ti ringrazio di aver partecipato, ti ringrazio di, di aver risposto a tutte le mie domande e di avermi dato questo punto di vista che a me francamente mancava e che mi ha fatto molto piacere. Noi a questo punto ringraziamo il pubblico, diamo un appuntamento a domani sera un studium che ricordo sarà la prima puntata che avremo su Facebook con il professor Angelo Riccaboni. Quindi L'appuntamento è per domani sera. Di sopra però, lui. Di sopra. Anzi no, su Facebook sarà laterale. Quindi... Ah, perfetto, perfetto, eh, quindi vedi, noi abbiamo, abbiamo, chiuso, noi abbiamo chiuso il cibo sopra solo. <ride> Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Deve chiudere lei professore.